Cu... Cu... Mm. quattro quaglie a primavera se ne stavano fino a sera a giocare a nascondino fra le querce del giardino dopo un po' però quel gioco diventò fin troppo noto e ogni quaglia per suo conto cominciò a girare il mondo quaglia qua che amava i fiori volle usare tutti i colori per dipingere Quadri e quadretti di quadrifogli e bei mughetti. Quaglia qui, buona di cuore, fece la questua anche al questore. E con quello che riuscì a ricavare, cinque poveri poté aiutare. Quaglia qui, spericolata, voleva provare a volare in picchiata. Così legò insieme 40 aquiloni e volteggiò tra le aquile sopra i burroni. Quagliacuo, dai posti più strani, mandò tante foto ai quotidiani e scrisse notizie sorprendenti riguardo agli squali e ai loro denti. Dopo 50 giorni distanti, sentirono forte tutti quanti una gran nostalgia di Quirina, la loro tranquilla e cara nonnina. Quindi tornarono in tutta fretta portando ciascuna nella borsetta 15 ruote di liquirizia per festeggiare in grande letizia.